Benvenuta. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti e ricambio buongiorno. ovviamente gli auguri. Senta, allora, guardi, la prima domanda non possiamo fare diversamente perché poco fa un um, nostro ascoltatore, tassista, ci si lamentava di eh, dei turni che il Comune di Roma ha, ha preparato, ha ridatto per, per i tassisti, sono tutti in strada, raccontava il nostro ascoltatore Stefano. E quando avrebbero preferito andare in ferie scaglionate visto che non c'è il lavoro. Che risponde l'assessore Meneo? Allora, sì, noi abbiamo confezionato questi turni in realtà andando in conto anche quelle che erano le, le richieste sulla, eh, sulla lunghezza dell'ordinanza quindi in termini di tempo e poi abbiamo cercato di eh, avviare delle modifiche per verificare quindi come sarebbero andate le cose eh, i dati che avevamo oh, in mano riguardo gli afflussi turistici eh, riguardo quindi le persone che sarebbero transitate in città ci hanno lasciato sperare anche rispetto a quello che era successo nei, nei, negli anni scorsi eh, che eh, il numero di turisti sarebbe stato importante e quindi anche il servizio taxi sarebbe stato eh, come dire, utilizzato oh, di più rispetto eh, ad altri momenti questo è stato il criterio oh, della scelta allora quindi rispondiamo in questo modo c'è un ascoltatore che scrive i posteggi sono strapieni tassista i vigili ti mandano via magari dopo 50 minuti che sei lì fermo in assoluto la situazione del taxi dei tassisti romani del servizio eh, taxi a Roma come la valuta l'assessore? Com'è il, il servizio a Roma? Servizio Secondo è... lei sono molti? Sono abbastanza? Sono pochi ancora? No, in, in questo momento, insomma, con l'organizzazione dei turni, le licenze che ci sono possono essere eh, gestite efficacemente rispetto, eh, rispetto a quella che è la domanda. E ripeto, con turni che siano quindi costruiti eh, eh, in corrispondenza a quelli che sono anche i picchi di domanda. E poi è chiaro che è delle misure aggiuntive, come ad esempio la possibilità di circolare su maggiori corsi preferenziali, velocizzando quindi il eh, tempo di percorrenza dei taxi è chiaro che si incentiva anche il servizio e anche eh, un singolo taxi oh, può essere più corso quindi diciamo che la fluidificazione del traffico è anche una condizione affinché le, come dire, le licenze esistenze poi possano anche eh, rispondere alla domanda normale ma anche ricchi di domanda Insomma, quindi le misure su cui stiamo lavorando sono eh, su diversi fronti e anche in questo mese ho ascoltato molte eh, delle categorie sindacali di rappresentanza anche eh, loro mi hanno portato sul tavolo molti problemi tra i quali quelli legati all'abusivismo, sui quali insomma, stiamo cominciando a, a fare dei ragionamenti concreti. Ecco. Ah beh sì, sull'abusivismo quello è un, è un problema serio naturalmente, no? E non si può sì, soprattutto pensare, nelle zone di stazione. Eh certo, di posti. poi sono zone mm -hmm. oltretutto non nascoste, quindi dove eh, no. l'abusivo spadroneggia di fronte a tutti, perché appunto eh, Fiumicino, eh, Stazione Termini e anche... Eh, offensivo no? nei confronti delle forze pubbliche, del, del comune, delle regole, delle norme che eh, non rispettate. Eh, assessore, però oggi è naturale, siamo al 29 di dicembre e l'obiettivo anche del nostro incontro di oggi è raccontare la disponibilità e la, la, la, il lavoro del, dei mezzi pubblici nei giorni di festa. Già è accaduto a Natale. A Natale mi pare che voi abbiate salutato eh, la, una novità e cioè il servizio pubblico che eh, era attivo, il servizio di metropolitana, anche nel pomeriggio del giorno di Natale. Esatto, questa è una novità importante insomma da tempo diciamo in memore è stata attiva la metropolitana anche durante il pomeriggio del Natale, questo per consentire a chi era uscito la mattina attraverso servizio pubblico di rientrare a casa ovviamente con, con la metropolitana. E sono stata poi direttamente a fare un giro nel, nel pomeriggio andando da capolina a capolina sulla, sulla metro B e devo dire che alle fermate, anche soprattutto quelle più centrali, evidentemente c'era un'affluenza una abbastanza importante, chiaro non con i giorni lavorativi, però… Eh, ho potuto constatare con mano che è stata un'azione che la città desiderava e che ha avuto i suoi frutti di questo sono, sono molto contenta e tra l'altro insomma, eh, come dire il servizio, oh, io ero proprio a bordo, ho letto sui giornali che eh, si era scritto di due ore di interruzione di servizio metro ma io ero su quella metro e vi assicuro che non è stato così, c'è stato un piccolo problema tecnico di dieci minuti ma eh, non c'è stato niente altro, quindi diciamo è sempre bene andare a verificare sul campo come sono le cose e quello che succede è piuttosto che affidarsi a volte ad alcuni mezzi di informazione però insomma questo senza grosse polemiche no, andiamo al diciamo capodanno è andato sì. bene. andiamo esatto. al capodanno 31, 31 e primo e... allora per quanto riguarda il capodanno come è successo negli anni passati il servizio sarà garantito in maniera integrale fino alle 21 poi eh, per quanto riguarda la, i bus di superficie, poi sulla superficie questi bus saranno sostituiti con un servizio speciale, quindi avremo 18 linee eh, che partiranno dalle zone più periferiche della città per arrivare o in centro in alcuni nodi di scambio come stazioni di metropolitana importanti, quali non so termini o anche alcune fermate della metro C. Avremo anche un servizio che eh, diciamo, proseguirà sul, sul lungo quindi diciamo che cercherà di avvicinare anche in alcune delle zone sulle quali poi eh, saranno avviate le manifestazioni eh, in vista anche del, del primo dell'anno, dunque della giornata anzi del primo dell'anno. Per quanto riguarda, e eh, queste 18 linee saranno attive fino alle 2.30 e, e il servizio di metropolitana invece sarà continuativo, quindi fino alle 2.30. Quindi fino alle 2.30 avremo tutti i mezzi di trasporto oh, attivi a disposizione fino Sono alle e al 100% sì. fino alle 2.30 sì. e poi fino ai bus di superficie queste 18 linee speciali quindi diciamo i romani possono muoversi senza, senza difficoltà quindi fino alle 2.30 del mattino è possibile sì. prendere il mezzo c'è un ascoltatore eh, che scrive al 39.37 93 93 è 93. Sandro 39.37 93.93.93 93, che proprio riguardo alla metro chiede un allungamento della disponibilità del servizio anche nei giorni feriali anche nella, nel quotidiano fino a che ora è attiva adesso la metro? E questo dipende dal ragionare durante la settimana, però diciamo, l'idea è quello, oh, il weekend è già stata prolungata, però eh, ecco, l'idea è quella di, di capire eh, quali sono i flussi, i flussi, di domanda, perché eh, è importante sicuramente prolungare il, il più possibile, però eh, poi bisogna anche fare un ragionamento, almeno a questo stadio eh, di attività, eh, di capire quanto forse è sostenibile, poi avere, non so, una forza metro alle 4 di notte, però insomma, su questo ci possiamo sicuramente ragionare. E una cosa, un passo molto importante è quello di garantire il trasporto delle, nel weekend fino a un orario consistente in modo tale da consentire anche ai giovani che escono dal sera di ritornare a casa eh, senza auto privata e comunque in condizioni di eh, maggiore sicurezza per quanto riguarda incidenti stradali e situazioni di questo genere ecco chi non possiede una macchina, insomma, eh, assolutamente sì questo è nel, nel nostro piano di, di azione. Ecco. Sì, di avere anche rispetto al servizio pubblico un atteggiamento, parlo dei cittadini, anche di eh, fiducia, no? C'è il mezzo pubblico, c'è il mezzo pubblico che funziona, che più in assoluto Assessore, noi ci siamo sentiti più volte e lei stessa sì. ha una sua rubrica di filo diretto con, con i romani, con i cittadini rispondendo su Facebook mi sembra, no? C'è sì. questa rubrica, l'Assessore risponde la Assessore risponde, sì. ecco, assessore, Che cosa le chiedono i, i romani di più? È, do, qual è la voce in cui indulgono di più i romani nelle aspettative? Beh, chiaro, I romani eh, hanno due, due aspettative grandi, quelle di vedere il trasporto esistente, eh, recuperare, quindi soprattutto per quanto riguarda il, i bus di superficie, quindi aspettare meno alle fermate, eh, far sì che quindi i mezzi siano... Oh, più frequenti e quindi loro possono arrivare a destinazione in maniera puntuale, questa è la prima. E poi la seconda eh, l'intensificazione anche del, dell'infrastruttura, cioè ci chiedono di rendere più capillare i trasporti su Roma per quanto riguarda anche le, le periferie e quindi il collegamento centro, centro periferie. Ad esempio non sono uno dei, dei temi più ampi, qui del, del prolungamento di alcune linee metro, la famosa la metro B per dire o, o l'ideazione di nuove infrastrutture anche eh, tram che connettano zone della città che al momento non sono ben cucite, queste sono le, le due grandi priorità. Poi è chiaro che abbiamo anche questioni legate al, alla sicurezza eh, anche su questo è un tema insomma, importante eh, per dirti anche a Capodanno sappiamo qual è eh, quali sono i rischi legati a una uh, giornata di festa in cui ci sono molte persone in strada eh, per questo che anche eh, tutte le persone gli autisti che lavoreranno su queste 18 linee avranno comunque un, un rinforzo quindi non saranno da soli ah, questo questa. anche per tutelare la sicurezza sia l'autista non anche. sarà da solo? Eh, no no no no a tutela del, del cittadino naturalmente dell'utente del fruitore del servizio e anche dell'autista. Eh, Come è andata a finire questo. la storia dei controllori? Assessore Meleo, come com com va? Come è allora. stato? Perimento che ha avuto quali conseguenze, quali risultati? Allora, anche uno degli altri temi, infatti, su cui eh, i cittadini mi fanno tante domande è, è questa, quella, come eh? sta andando la lotta all'evasione, certo. Allora, quella sperimentazione sui autisti a bordo è stata diciamo, una un tipo di segnale che abbiamo voluto dare alla città, guardate stiamo investendo in questo perché vogliamo tutelare i cittadini onesti che pagano il biglietto, perché il maggior danno anche eh, all'azienda lo fa chi non paga, quindi il cittadino stesso che dovrebbe invece usufruire e che comunque lo fa, soffrisce quindi del servizio. Per cui allora al di là di quella sperimentazione eh, adesso ci sono tre soluzioni in atto eh, abbiamo controllori sia ai capolinea quindi per il controllo di chi sale e chi scende ai capolini, abbiamo anche tutta una serie di eh, personale in circolazione nel, nella città. E, ad esempio prima passavo su Viola Mentana, ho visto un bel gruppo di, di, di, di controllori che scendevano da un bus e se ne avevo un altro, cose che precedentemente insomma, vedevo molto meno di frequente. Quindi mi capiva anche andare in mandino di verificare anche di persone che queste sputi che stanno. Eh, stanno andando avanti e, e nel corso dei prossimi mesi avremo una recuperazione anche di, di personale in questo senso quindi da eh, con il titolo di verificatori per incrementare fino a 300 il numero e oltre il numero dei verificatori eh, che saranno in circolazione e questo perché pensiamo che eh, si possano recuperare importanti risorse e quindi si potrà migliorare il servizio attraverso questa nostra evasione quindi è un come dire è un punto fermo anche della strategia di ATAC in questo momento. E per l'assessore Linda Meleo, buongiorno, eh, sulle corsie preferenziali, eh, quelle appena fatte per il tram e la linea 51 sono insufficienti, eh, eh, le automobili ancora invadono la corsia creando problemi come prima, quando ripristinerete le strisce delle linee tramviarie che da tempo non esistono più e le automobili parcheggiano invadendo le stesse specie nella Movida, per esempio a San Lorenzo, io guido il tram, i controlli dei biglietti sono blandi e la domenica non ci sono, tutti eh, viaggiano gratis. Ci scrive questo eh, autista del tram. Allora, eh, andiamo per per tutti, Però, allora, sì. il discorso delle eh, delle preferenziali, allora, quella nuova eh, diciamo che il essere presidiata da, da, dai vigili per un certo periodo perché c'era un, un tratto in cui diciamo, prima pode, si poteva svoltare a sinistra adesso con l'attivazione di questa preferenziale, quelle, eh, la svolta a sinistra non è più possibile dopo Piazza San Giovanni eh, però oh, sappiamo perfettamente che per evitare eh, l'invasione delle preferenziali è necessaria la protezione, quindi uno dei prossimi interventi che faremo anche durante il 2017 è quello di proteggere sia quella nuova preferenziale che andare anche a protezione di quelle esistenti quindi dei cordoli sono indispensabili per evitare proprio questo quindi il cordolo diciamo, è la uh, soluzione definitiva e questo è, uh, ce l'abbiamo in mente e, e, e la protezione è una delle azioni che abbiamo in programma eh, per i prossimi mesi, quindi su questo eh, assolutamente. Poi eh, ci saranno anche nuovi corsi preferenziali eh, che metteremo sul campo il, il prossimo anno e tutta una serie di, di iniziative legate alla pubblicazione del traffico Un altro ascoltatore, e... Angelo chiede all'assessore Meleo oh, la differenza di costo dell'abbonamento tra Roma e Londra allora, eh, sicuramente il, il Io costo. Io sul costo credo Londra... che, che Roma vinca eh. su tutti perché eh, sì. il costo del biglietto, se c'è un problema e ce ne sono eh, riguardo al eh. trasporto pubblico non è il costo del biglietto, insomma. No? Assolutamente no, anzi Però, è mm. più basso di quello di Londra e vorrei precisare che è tra i più bassi in assoluto perché considerate che nel nostro biglietto integrato abbiamo la possibilità di usufruire di una corsa di metropolitana, del bus in superficie e anche dei treni, eh, dei treni Italia che transitano. In città, quindi quelli che vanno da ostiense a, ad esempio, insomma, verso l'estito, chiaramente nell'ambito del grande del raccordo a monare. Quindi, diciamo, è un servizio integrato eh, per cui direi che 1,50 euro e è sicuramente un costo molto, prezzo molto sostenuto. Roberto ci chiede anche, poi torniamo proprio alle linee perché credo che oggi sia questo il tema e su questo eh, è il caso di, di chiedere all'assessore Linda Meleo, però Roberto chiede anche riguardo alla promozione di un dirigente ATAC rimosso dal precedente direttore generale Rettighieri, non è una promozione, credo che sia stata una, uh, una riassunzione, lei ne sa qualcosa, guarda, scrive... Che... Roberto. Poi ho letto anche chiaramente, le dichiarazioni di ieri di Atac, eh, c'era una causa in corso che avrebbe visto Atac essere soccombente, eh, per cui si è deciso di, di transare prima di eh, avere la, come dire, la, la condanna definitiva e semplicemente per una questione come dire, di evitare costi aggiuntivi per l'azienda è stato reintegrato, questo io ho preso da... Eh, questa allora è una risposta totale insomma alla domanda no? eh, questa non è, un, non è una scelta dell'ATAC ma l'ATAC a questo punto era obbligata a reinserire la persona adesso Inserire, la domanda, la domanda ed evitare è evitare dei costi sì, aggiuntivi eh, a quelli. Certo, il esatto. discorso è adesso, ma questa persona sarà valida o meno? Questa è la domanda insomma, vera. Eh, no? Se questa persona è una che... persona che farà poi il bene dell'azienda, dell oppure no? Questo è il discorso. Questo vale sia per questa persona e vale sì, in vale generale per, tutti, per, tutti vale per coloro tutti, che lavorano in carta. il principio eh, che però, deve era stato per messo via per lavorano, quale motivo? Sì. Le persone che lavorano, sono le persone, e che lavorano bene ovviamente, sono le persone che saranno valorizzate. Chi invece non lavora, eh, saranno presi poi dovuti i provvedimenti. Questo è il criterio, il criterio deve essere meritocratico, non più i vecchi criteri che c'erano una volta sulla base dell'appartenenza politica o dell'appartenenza sindacale. Questo è un qualcosa che assolutamente l'azienda, l'amministrazione attuale dell'azienda sta archiviando come, come logica d'azione. La domanda di Andrea, non sarebbe stato meglio prolungare la metro H24 durante Capodanno? Eh, questo evidentemente è stata una scelta legata sia a, quello, insomma, a come è stato fatto cioè, il teleservizio nel passato eh, sia anche perché si è ritenuto che eh, mh, insomma, chi fosse eh, in giro o a notte inoltrata poi diciamo, in qualche modo come nei, negli anni passati si organizzasse anche, anche di conseguenza. Io vorrei anche ricordare che oltre al trasporto pubblico esistono anche altre opzioni di eh, spostamento, lo ricordo sempre, il car sharing è a disposizione della città, il car sharing eh, comunale, ma anche il car sharing eh, offerto da aziende private a flusso libero, per cui questa costituisce sicuramente un'altra eh, alternativa al, al trasporto e non, e non scordiamoci anche che anche il servizio taxi è comunque disponibile. Quindi diciamo che il trasporto o in qualche modo, le opzioni ci sono oltre alle linee metro e ai bus in superficie. Se qui Mary ci scrive, dice a Capodanno un taxi dove lo trovi? Adesso a, a sentire i tassisti, io vorrei anche che magari ci, ci scrivano, a sentire i tassisti, e, beh, sono tutti a lavoro in quel periodo, quindi dovrebbero esserci, dovrebbe esserci il servizio taxi. Si potrebbe chiedere in una giornata come quella, soprattutto se la richiesta è alta, magari un atteggiamento nei costi più conciliante, ma non credo che siano così alti anche il costo del taxi eh, poi è un'occasione il caso di Capodanno insomma non è che eh, i romani prendano ogni giorno il taxi se non necessario per il lavoro. Altra domanda per l'assessore Linda Meleo stiamo per lasciarla eh, eh, sempre grazie naturalmente e noi contiamo di avere questi appuntamenti il più possibile proprio perché eh, gli ascoltatori so e i romani apprezzano molto, no? più si è disponibili certo. e più si dà l'idea di essere a servizio proprio del, dei cittadini. Ci aspettiamo da questa giunta, scrive Marco, un maggior rispetto delle regole eh, da parte di chi paga i biglietti e non parcheggia in doppia fila per il rispetto di queste persone cioè far rispettare le regole a chi non lo fa eh, per rispetto di chi invece lo fa questo ci chiede Marco mi pare sì, sì, giusto questo è il discorso oh, che facevamo giusto. anche prima no? Nel certo. senso, eh, bisogna pagare il biglietto eh, e bisogna quindi contrastare chi, eh, dal, chi non lo paga perché chi non lo paga fa un danno oh, come dire, multiplo sia nei confronti degli altri cittadini, nei confronti dell'azienda, nei confronti dell'amministrazione, quindi sposo completamente la visione eh, di questo ascoltatore. E anche sul discorso della lotta alla doppia fila, a, su questo stiamo a, sta mettendo proprio appunto il piano speciale, se così possiamo dire, straordinario, con la, a, la polizia locale in modo tale da trovare delle modalità uh, per disincentivare questi, questi comportamenti che sono dannosissimi e che riguardano oh, non soltanto poi eh, il rallentamento del traffico. E inducono poi molti altri a fare altrettanto, esatto. quando vedi impunità, esatto, esatto, eh, per, per quale motivo attivo. devo essere fesso io e pagare? È un altro ascoltatore eh, Giovanni, buongiorno le fa i saluti, gli auguri e, e chiede se certo. pensa di abbassare eh, le tariffe dei permessi ZTL che il sindaco Marino a suo tempo aveva triplicato il costo della, del permesso allora, eh, su, insomma su ZTL sicuramente non saranno non, questo non sarà possibile Dunque stiamo ripensando adesso tutto al transito le modalità quindi di accesso le modalità di parcheggio anche all'interno del ZTL centro storico e quindi nel, nel corso del 2017 ci saranno anche novità in questo senso Roberto scrive che da Delibera, è un tassista, i turni nella notte di Capodanno sono liberi, è così Assessore? Sì Sono liberi, quindi allora non è sicuro che ci siano tanti taxi no, no, in giro? Ah, no, no, cioè sono liberi nel senso quindi questa è una garanzia, non ho, ho i turni vincolati, anzi ah. quindi questo è un bene Possono beneficio. lavorare tutti in questo senso dice eh, lei? Certo, assolutamente e allora un, un, un, ci chiede Giovanni quando aprirete la metro C a Colosseo. A Colosseo, diciamo che sicuramente non prima del 2021. Ci sono ancora da aspettare esterna, ma un attimo, di ma certo. Aspettare ah, un attimo, però, ah. l'anno prossimo avremo sicuramente San Giovanni un altro ancora, ancora ci dice la chiusura però alle 2.30 della metro che è già comunque un risultato raggiunto e la riapertura alle 8 lascia a piedati non pochi, anche, giusta anche questa nota, sinceramente eh, non è proprio possibile intervenire ancora su questo Assessore? Allora eh, su questo io dico, rispetto allo scorso anno eh, eh, non è stato non sono stati ridotti gli orari eh, di, di, dei bus del trasporto pubblico chi è già in giro oh, alle, alle 10 lo farà anche alle 3 probabilmente, quindi non, non vedo questo, questa grande come dire, modifica rispetto alle abitudini del passato. E poi per gli spettacoli, ripeto, del primo gennaio che eh, ci saranno lungo i ponti, che inizieranno approssimativamente alle 9.30 alle 10, il servizio c'è perché riniziando alle 8, chi poi vuole andare in centro per gli spettacoli può farlo. Sì, però per la notte non ci sono, non c'è il servizio? No. Notte, il sì, problema è arrivare sì, la notte no? il è discorso poi, è non è piano, possibile anche, proprio fare qualcosa di, di più c'è un problema anche legato almeno sul bus di superficie alla sicurezza e anche su questo bisogna eh, tenerne conto oh, che quando si muovono grandi quantità di persone eh, bisogna anche fare un'analisi su, su mettere sul piatto costi e benefici e poi fare una scelta, però, ripeto, tutti potranno comunque spostarsi perché avremo taxi a disposizione che, che tutti i cittadini sanno possono utilizzare anche come dire Collettivamente sono 3-4 amici, eh, abbiamo il car sharing, quindi insomma non stiamo lasciando appiedati i cittadini, questo, questo no. E comunque il, eh, il piano previsto risponde esattamente a quella che sarà poi eh, la domanda. Assessore Meleo, noi le facciamo gli auguri di buon anno, eh, il, il suo lavoro è un lavoro molto impegnativo, naturalmente anche gli obiettivi sono impegnativi, sappia che eh, i romani sono prontissimi però a consegnare ad un assessore con queste responsabilità anche onore e gloria ogni volta che venga raggiunto un obiettivo, che un'istanza anche di quelle più... Eh, importanti e spinose vengano poi raggiunte eh, da parte dell'amministrazione capitolina quindi noi ci aspettiamo sempre più risposte e naturalmente siamo ottimisti, eh? non c'è dubbio, non siamo di quelli che, che non fanno il tifo noi facciamo il tifo <ride> grazie, grazie assessore, grazie buon lavoro auguri. buon anno